benvenuti in un nuovo video allora oggi voglio spacchettare con voi questa scatola confezione box di Astra Makeup che mi hanno mandato alcuni giorni fa quindi sono curiosa di vederla anche perché è ancora sigillata quindi sono proprio curiosa di vederla con voi dovrebbero essere prodotti per ed è la base makeup quindi stra stra curiosa di vederla ed eh, io ringrazio anticipatamente Astra per avermi inviato questa box ed eh, vi ricordo che è un marchio completamente italiano che vende sia online che nei negozi fisici quindi ehm, perché no soprattutto a prezzo low cost che è molto molto interessante quindi basta per diversare e ora di aprire questa box perché non vedo l'ora è ancora sigillata e credo che l'unico modo sia prendere qualcosa per aprirla Adesivo la attacchiamo sopra e adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora. Conosce la nostra hashtag Digital Squad base, ah, sì, proprio, proprio il prodotto per la base viso. E oltretutto, cosa che vi posso segnalare che non sapevo neanche io. C'è l'app sia per Android sia per Apple vedere se volete fermare il video e fare sul codice a barra sul codice qr se no comunque astra app astra make up quindi ok e ora andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro a ah, ok proprio apriamo così abbiamo detto che wow quanti prodottini Abbiamo detto che è proprio per la base. quindi Aspettate che non vorrei che cresse qualcosa. Ok, andiamo a vedere. Allora, alcuni prodotti li conosco già e alcuni ce li ho già, vedo. Quelli che ho già non li apro e li terrò per voi. così e Sapete che ogni mese strago un commentino per ricevere qualche prodottino, commentino per il prodottino e quindi li tengo per voi eh, non sempre riesco a estrarre una volta al mese ma non c'è problema vuole dire che il mese dopo estraggo due commenti uno per il mese è scorso uno nei commenti del mese scorso e uno nei commenti del mese in corso quindi non vi scappate e adesso vorrei vedere con voi c'è un po' proprio di tutto allora vediamo il primo che è questo ritual primer Matte Effect. base trucco perfezionante mattificante e sulla mia pelle mista ci sta è questo qui però adesso vi fermo un attimo perché tiro fuori i prodotti perché questa carta fa tanto rumore quindi scatola vuota e li mettiamo qui allora torniamo alla base viso mattificante e vediamo cosa dice base viso opacizzante adatta a pelli da mista grasse ci piace formula in gel a base d'acqua ci piace ora la proviamo ma io mi sono fermata un attimo perché sto guardando l'inci e ragazze non contiene ah no no scusatemi agli ultimi verso il basso verso il basso al dimeticone scusate mi fermo subito allora così lo proviamo può piacermi può piacermi non è siliconico come tanti che hanno il dimeticone è, sembra quasi bagnato un leggero profumo ed è asciutto va bene lo proviamo perché mi serve sempre un primer e lo vi saprò dire poi ho visto che c'è anche questo sì, è sempre la stessa linea, quindi sempre ritual primer, come questo, però questo è lo smoothie effect, quindi base trucco perfezionante lisciante, dice di mm, base viso lisciante, adatta a tutti i tipi di pelle, sempre a base di acqua distillata, ed è questo qui, e allora andiamo a provare anche questo, andiamo un po' più in fondo, questo è trasparente. Questo è il tappino che cade. Questa va, va lavorata un pochino di più, però è sempre, sembra bagnata e poi si asciuga, Il profumo è lo stesso. E a questo punto andiamo a vedere anche qui l'inci. Che non è che dico buono o cattivo solo che de, quando applichiamo un prodotto sul viso soprattutto se da tenere tutto il giorno ed è sono voglio sapere se ce l'ha il dimeticone o no se ha i petrolati se ha le paraffine voglio saperlo puoi mi può andare o no però voglio saperlo e eh, mm, mm, e non ha il dimeticone se vi può interessare non è proprio ottimo l'inci, ma comunque non ha il dimeticone. Io a questo punto dovrei mettere in pausa il video per cercare il, il tappino perché vorrei chiuderlo, è un primer quindi un attimo è tutto normale nei miei video vedere queste cose, cioè, tutto un work in progress, ma andiamo avanti perché sto guardando un po' così per capire. Ma a questo punto direi che ci interessa tantissimo il fondotinta. Astra transformist, transformist fondotinta e correttore super coverage quindi semi matte finish uh. il numero è lo 02 è un 18 ml mi rifiuto di leggere l'inci ve lo dirò poi vediamo se up to 16, o, 16 ore ci piace l'idea quindi è un fondotinta e correttore alta coprenza come si apre allora così e l'applicatore è enorme. Non so se questo tipo di applicatore sinceramente mi può piacere o meno, ma andiamo a vederlo. Il colore ci sta. Il colore ci sta, ha sempre questo leggero profumo quindi immagino che sia caratteristico loro ed è, ma visto che io mm, dovrei mettere dei fondi da provare proviamo questo a questo punto così da come vedo direi che ci può interessare anche il correttore long lasting concealer, correttore lunga tenuta con SPF 15 Itt coverage, quindi alta coprenza, up to 12 ore. Il colore è N03, mentre il fondotinta era un N02, quindi il correttore è più scuro, ma noi lo proviamo. Ok, correttore con questo applicatore e andiamo a provarlo qui. Sì, effettivamente è più scuro. coprenza molto cremoso molto cremoso quindi ne basta pochissimo però si sfuma bene perché si sfuma anche con le dita è da provare assolutamente si vede che è un pochino più scuro ma neanche tanto quindi secondo me hanno pensato bene che con il 02 di fondotinta ci sta lo 03 di correttore e poi altra cosa ah no no no scusate stavo facendo vedere la cipria ma qui c'è no pensavo che fosse e invece ok ok andiamo alla cipria questa la conosco già è la mh, conosco già ma devo leggere polvere di riso in eh, polvere libera è una cipria fissante che a me piace tanto, soprattutto mi piacciono molto le ciprie in polvere libera questa ha il applicatore e aspettate perché no, no, no, no, no, non la apro. non la apro perché de... la devo tenere per voi perché ce l'ho già io Quindi è una cipria fissante in um, polvere di riso classica, bianca che però è, è in colore sul, sul, sul viso poi andiamo avanti, a questo punto devo guardare che cosa c'è perché non capisco. Mm, ok, ok, prodotti per la base, basta. Quindi abbiamo due primer, uno opacizzante e uno lisciante. Poi il fondotinta, correttore e cipria. E la base viso è fatta. Vedo che non ci sono prodotti per le labbra e giustamente con le mascherine i prodotti per le labbra non ci servono. Quindi andiamo alle... Non lo so, andiamo a vedere cosa c'è. Cult stick, water resistant. Cult sheet. Ah, non hey, lasting. Un ombretto in. così, water resistant. Un ombretto in stick water resistant. Il colore QULO 02. Ma a questo punto io mi fermo perché ho correttore e fondotinta o tutto, mi strucco la mano e così li vediamo bene. Mentre finisco di struccarmi, voglio chiedervi una cosa, vi piacciono i video dove scopro proprio con voi in anteprima questi prodotti, e quindi li apro ed è, e li vedo, oppure preferite che prima li apro io, ed è fuori camera, leggo cosa sono, guardo cosa sono, e poi ve li mostro bene, perché così... un li sto scoprendo anch'io quindi non so bene che prodotti sono, perdo un po' di tempo a cercare di capire come questo water resistant che non sapevo che fosse uno stick per ombretto a questo punto mi sto asciugando la mano e noi andiamo a provarlo ma nel mentre che si asciuga vi mostro anche questo che è l'acqua shadow pencil sempre mm, waterproof quindi è un altro ombretto waterproof bianco Ombretto bianco wow wow ok asciutta quindi adesso prendiamo prima questo che vi ricordo che è il numero 02 che è quello così è delicato secondo me è bello sia da solo perché è bello luminoso e da appena appena un po' di colore ma è bello anche come base per gli ombretti perché è un po' appiccicosino e quindi come base per gli ombretti può andare e ora andiamo a vedere questo che è bianco 16 ore acqua shadow pencil ma lo stesso marchio no sono proprio due cose diverse questo è lo 01 Per lato allora è molto luminoso e poi una volta sfumato da proprio un, appena appena un tocco di luce ci può piacere ora ultimi due prodotti Astrasi. 24 ore color stain pencil matita occhi lunga durata morbida il colore è lo 01 credo che sia un nero questa qui Ah, ok di quelle automatiche quindi andiamo qua molto nera cioè wow wow molto morbida molto nera è da provare e vedere se davvero dura 24 ore ma al momento si asciuga per vederlo andiamo a finire con l'ultimo prodotto che non apro perché ce l'ho già e quindi lo tengo per voi questo è l'instacarl instac mascara volume più incurvatura questo qui nero quindi direi che anche per gli occhi volendo, base abbiamo vista per gli occhi abbiamo un ombretto più scuro un ombretto più chiaro la matita nera e il mascara quindi abbiamo anche la base occhi c'è cioè il trucco occhi quindi effettivamente questa box come promette ed è ah, c'è un trucco completo voglio vedere la matita non è ancora asciutta qui ho fatto un poccio però è molto molto morbida e mi sembra anche resistente Sì, viene via con la salvietta struccante, però bisogna insistere un pochino vediamo gli ombretti. Si, sì, vengono via anche gli ombretti. Quindi ci piace. E adesso che mi sono struccata, basta. Allora, io ringrazio intanto il marchio Astra Makeup perché eh, per aver imitato questi prodotti, perché è un marchio italiano ed è oltretutto low cost. Ed fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi trovate bene, se vi piacciono io ultimamente ne sto provando alcuni perché lo conosco da poco e soprattutto me l'avete indicato voi alcuni prodotti mi piace e trovo che de come prezzi a livello di The Essence ad esempio questo ha di più che un Made in Italy e lo promuoviamo perché no e oltretutto ed è l'unica cosa che ho notato di Essence che continuo ad adorare è che ultimamente ha aumentato i prezzi ma la qualità è la stessa quindi sto cercando degli altri marchi low cost da proporvi quando mi hanno fatto scoprire Astra ho detto perché no ce ne sono altri low cost che sto provando però Astra mi piace quindi stra complimenti e niente io spero di avete avuto un po' di compagnia vi ho fatto conoscere alcuni prodottini. fatemi sapere